Le anime danneggiate hanno ancora un valore Storia motivazionale Il proprietario di un negozio mise un cartello sopra la sua porta con scritto, cuccioli in vendita Insegne come questa attirano sempre i bambini piccoli e, senza sorpresa, un ragazzo vide le insegne, e si avvicinò al proprietario, a quanto venderete i cuccioli? chiese Il negoziante rispose, da 30 a 50 dollari il bambino tirò fuori dalla tasca qualche spicciolo. Ho 2,37 dollari, disse. Posso guardarli, per favore? Il proprietario del negozio sorrise e fischiò. Dalla cuccia uscì Lady, che corse lungo il corridoio del suo negozio seguita da cinque minuscoli batuffoli di pelo. Un cucciolo era molto indietro. Immediatamente il bambino individuò il cucciolo ritardatario e zoppicante e chiese: Che cos'ha quel cagnolino? Il proprietario del negozio spiegò che il veterinario aveva esaminato il cucciolo e aveva scoperto che non aveva un'anca. Zoppiccava sempre. Era sempre zoppo. Il bambino si entusiasmò. Questo è il cucciolo che voglio comprare. Il proprietario del negozio disse, no, non vuoi comprare quel cagnolino. Se lo vuoi davvero, te lo regalo. Il bambino si arrabbiò molto. Guardò dritto negli occhi del negoziante, puntando il dito, e disse Non voglio che me lo dia Quel cagnolino vale quanto tutti gli altri cani e lo pagherò a prezzo pieno Anzi, le darò 2,37 dollari ora e 50 centesimi al mese finché non l'avrò pagato Il proprietario del negozio replicò Non le conviene comprare questo cagnolino non sarà mai in grado di correre, saltare e giocare con te come gli altri cuccioli. Con sua grande sorpresa, il bambino si abbassò e arrotolò la gamba dei pantaloni per rivelare una gamba sinistra gravemente contorta e storpia, sostenuta da un grosso tutore di metallo. Guardò il proprietario del negozio e rispose dolcemente, beh, anch'io non corro molto bene, e il piccolo cucciolo avrà bisogno di qualcuno che lo capisca. Se questa storia ti ha fatto riflettere iscriviti al canale e condividi il video con i tuoi amici.